Buongiorno a tutti, in questo video eh, introduciamo, come avevo già accennato nell'introduzione del corso, eh, l'utilizzo di due strumenti eh, di, di gestione dei progetti che utilizzeremo sempre durante il corso e che in realtà sono diciamo così eh, te tecniche di base strumenti di base eh, in generale eh, per la programmazione per chiunque si occupi di programmazione. No, parliamo in particolare della sito GitHub e del, dello strumento Git, eh, di cui impareremo oggi in un un'infarinatura generale le cose essenziali che ci servono per poter lavorare all'interno del corso. Quindi in questo video cercherò di rispondere a queste 5 domande, eh, che cosa si intende brevemente come controllo delle versioni nel campo del software, eh, che cos'è eh, Git eh, in termini di tipologia di, di che, che si può usare per gestire le, le versioni, eh, cos'è GitHub, eh, che è il sito, eh, uno dei siti di riferimento su cui si possono condividere i progetti, lavorare in modo condiviso, eh, e poi le ultime due domande sono più pratiche, eh, tutti questi concetti relativi al controllo di versioni eh, come li posso usare dall'interno di Eclipse e in particolare quali sono i flussi di lavoro, quali sono le operazioni che risulteranno utili all'interno del corso, quindi sono quelli che poi utilizzeremo in laboratorio per svolgere gli esercizi e eh, in, in parte anche per svolgere l'esame. Quindi partiamo dall'inizio, eh, eh, quando io sviluppo cioè, un prodotto software, ma in realtà questo si può anche applicare eh, in generale a, eh, a altri tipi di eh, documenti, altri tipi di eh, progetti, cioè ogni qualvolta devo sviluppare un progetto anche molto ampio, soprattutto se è molto ampio e ancora di più se è condiviso con altre persone, eh, nasce il problema di mantenere aggiornati eh, i file tra le varie persone che ci lavorano, ma anche di non perdere le versioni precedenti, perché tu magari aggiungi un pezzo, ne modifichi un altro, poi dovresti, ah, potresti avere bisogno di tornare indietro, vedere che punto era eh, e sincronizzare i vari tipi di. Ehm, di contributi che magari diversi autori stanno facendo allora questo è lo scopo per cui sono nati questi sistemi di controllo delle versioni eh, o delle revisioni eh, che di fatto registrano tutti i cambiamenti che vengono fatti a un insieme di file eh, su un certo periodo di tempo cioè da quando io ho creato il progetto vuoto eh, ogni volta che termino di lavorare alla fine della giornata, alla fine di un'ora, alla fine dell'implementazione di una certa funzionalità eh, allora lo vado a salvare e ho un sistema che si ricorda tutti i cambiamenti e quindi mi permette anche volendo di tornare indietro andare a vedere le modifiche che sono state fatte, da chi sono state fatte eh, e così via, in questo modo non si perde mai nulla quindi non dobbiamo avere file versione 1, versione 2, versione 3 eh, 12.000 versioni dello stesso file ultima versione, ultimissima eh, l'ha modificata lui e io l'ho ritoccata eccetera eccetera no, eh, abbiamo un, una storia unica no? di fatto la storia di tutte le versioni e tutte le modifiche che sono fatte eh, ovviamente questa è una esigenza che eh, parte da lontano già molti, diciamo, eh, molti anni fa esistevano già dei i sistemi di gestione di versioni cosiddetti locali, cioè funzionavano per un singolo utente su una singola macchina, questi ovviamente ormai sono eh, decaduti. Eh, si è passati da una eh, versione eh, in cui esisteva o si, si definiva un server centralizzato che contenesse la storia eh, del progetto e poi gli utenti si collegavano a questo server, eh, ancora oggi in particolare il subversion in alcuni casi viene ancora utilizzato in questo modo ma eh, nella terza generazione, quella attuale, si lavora invece in modo distribuito, cioè mh, i vari, ehm, le varie versioni del progetto che sono in qualche modo installate sulle varie computer degli sviluppatori eh, costituiscono un insieme distribuito sul vari computer di un repository che poi si sincronizza senza aver bisogno no, di un server centrale che li controlli eh, tutte. Quindi in questo modo c'è molta più eh, possibilità di costruire dei flussi di lavoro eh, articolati o più liberi essenzialmente, senza la necessità che tutti facciano riferimento nello stesso tempo allo stesso punto centralizzato. Eh, noi eh, siamo in questa fase e quindi impareremo a lavorare in questo modo, in particolare con Git. Allora, quali sono i concetti di base con cui lavoreremo? Eh, eh, quando si parla di, eh, di diciamo, una, una gestione di un progetto, immaginiamoci un progetto software per, per esempio, però eh, anche quando scriverete la vostra tesi eh, esattamente si applica la stessa cosa. Cioè avrete un, un documento o più documenti su cui lavorerete nell'arco di molti giorni e di cui vorrete tenere traccia delle varie versioni il punto in cui siete arrivati e così via. Eh, allora, il primo concetto più importante è quello di repository. Cioè è il posto dove tutto il lavoro viene memorizzato. Quindi è un punto unico eh, che registra tutta la storia del progetto. Contiene tutte le versioni di tutti i file, tutte le cartelle che eh, compongono il progetto e di ciascun file contiene tutta la storia, cioè tutte le varie versioni che ha subito. Eh, può sembrare esagerato, però diciamo che la, la capacità di memorizzazione, gli hard disk costano poco, quindi non c'è motivo per non salvare tutto, eh, non viene mai cancellato, il repository è uno strumento incrementale che ogni volta si arricchisce delle versioni nuove eh, del, del lavoro che avete fatto e tipicamente questo repository deve essere condiviso tra tutti i membri del team cioè tutti fanno riferimento a un repository che contiene tutti i file di tutti gli utenti in tutte le versioni chiaramente per quel progetto specifico e questa è la storia ma poi ciascuno ciascuno sviluppatore avrà sul proprio computer una copia di lavoro una working copy che non è altro che un'istantanea uno snapshot, una, eh, un fotogramma del repository e, eh, perché io quando lavoro su un file lavoro su un file, su quella versione di quel file. Eh, poi è utile avere la storia di quel file, da quando è nato, quando è stato modificato, eccetera. Ma quando ci sto lavorando, è una la versione su cui sto lavorando e lo sto modificando per crearne con la versione successiva. Allora, la copia di lavoro serve questo, è una copia dell'intero progetto, dell'ultima versione dell'intero progetto o in casi strani anche non dell'ultima ma di una versione un pochino più vecchia se vogliamo andare magari a riprendere qualche cosa che c'era in passato e poi è stato modificato. Ma per semplicità pensiamo che la copia di lavoro sia l'ultima versione nella quale io posso lavorare, modificare e quindi implementare dei cambi, delle variazioni, cioè delle... Eh, le modifiche no? Al, alla copia di lavoro, quindi ho una copia completa, un'istantanea di tutto il progetto in cui posso cambiarlo, ecco una copia di lavoro per definizione privata, cioè la mia copia di lavoro su cui io adesso sto lavorando, eh, non è, è condivisa, chiaramente è, eh, io mi immagino un pochino il repository come se fosse una... Eh, una serie di pancake uno sul, sull'altro ciascun pancake, ciascun livello è una versione diversa e la copia di lavoro è una copia che mi faccio del pancake che sta in punta quello più in alto è, è l'ultima versione ne prendo una copia e ci posso lavorare eh, a un certo punto poi questa copia volendo la potrò riaggiungere al repository in modo da poterla condividere con gli altri ma fin tanto che una modifica è nella mia copia di lavoro gli altri non la possono vedere, nessuno la può vedere è solo sul mio computer ovviamente la copia di lavoro deve, eh, per poter essere utile deve eh, tenere traccia, eh, quindi sul mio computer devo tenere traccia di che cosa ho modificato ho modificato un file, ho cancellato un file, ho creato un file nuovo in modo che poi a un certo punto sia in grado il sistema di riconciliare le modifiche che sono state fatte sulla mia coppia di lavoro col contenuto del repository, dire il repository guarda che quell'utente lavorando sul suo computer a un certo punto eh, ha fatto queste modifiche e questa operazione di riconciliazione tra le modifiche effettuate in una coppia di lavoro e il repository ha un nome in gergo di commit Commit è il nome del comando che fa l'operazione ma anche il nome concettuale dell'operazione stessa quindi un'operazione che parte dalle modifiche di una copia di lavoro e le consolida all'interno del repository, cioè aggiunge un pancake in punta con la nuova versione quindi a questo punto abbiamo la pila un pochino più alta questo repository è cresciuto di un gradino è cresciuto di un, di un, di un passo e cosa fa Commit? va a vedere la working copy sul mio computer che differenze ha, che differenze ha subito rispetto all'ultima versione presente sul repository e invia al repository queste, queste differenze, queste versioni, queste modifiche. Eh, ovviamente, e poi i vari strumenti usano criteri diversi, bisogna fare attenzione perché se lo stesso repository viene modificato da più persone contemporaneamente, bisogna sempre mantenere la coerenza. Cioè se io modifico un file e tu modifichi un file diverso, sommato va bene, ma se io e te modifichiamo entrambi lo stesso file ed entrambi cerchiamo poi a un certo punto di fare commit per inviare le modifiche di questo file al repository eh, lì c'è il rischio che si crei un conflitto. Allora l'operazione di commit ovviamente dovrà gestire anche questi tipi di conflitti. Ehm, soprattutto quando il repository condivido, ma ci arriviamo tra un attimo. Quando faccio un commit una richiesta è sempre quella di fornire un messaggio, un commento una motivazione che dice sì ma cos'è questo commit, cosa hai cambiato in una riga, in due righe, dimmi che cosa hai cambiato in modo che poi quando potrò andare a rivedere la storia del progetto leggendo i messaggi di commit posso capire che cosa è stato fatto in un progetto quindi un messaggio di commit che dica modificati i file, non serve a nulla un messaggio di commit che dica ci sto lavorando, non serve a nulla messaggio di commit dovrebbe essere eh, ho aggiunto questa funzione, ho corretto questo errore, eh, ho cancellato del codice che non serviva più o cose di questo genere, quindi che cosa ho fatto, che cosa, qual è l'effetto del modifiche che ho fatto, non semplicemente il fatto di aver fatto delle modifiche e questo messaggio, diventa, il fatto costituisce la storia del nostro repository quindi la storia del repository è l'elenco di tutte le versioni, ciascuna col commentino che ti dice chi l'ha fatto questa modifica e perché l'ha fatta c'è anche un'operazione inversa eh, al commit che è l'operazione di aggiornamento. Eh, in, concettualmente la chiamiamo operazione di update, di aggiornamento, poi vari strumenti la chiamano in modo diverso. Nel caso di, di, di git ci sono due comandi diversi, uno si chiama pool e l'altro si chiama fetch, che sono leggermente diversi da questo punto di vista, eh, che estraggono una versione del progetto dal repository e lo depositano nella copia di lavoro allora normalmente quello che vogliamo fare è prendere l'ultima versione da repository e cominciare a lavorarci cioè diciamo che io ho lavorato l'altro ieri su un progetto ho fatto delle modifiche, ho fatto il mio commit poi i miei colleghi hanno fatto altre modifiche hanno fatto altre, cioè, altri sviluppi e io oggi devo rilavorare sul progetto non posso ricominciare dalla versione di tre giorni fa che ho sul mio computer perché nel frattempo i miei colleghi ci hanno lavorato allora prima di lavorare voglio essere sicuro di prendermi la copia più recente, aggiornare la mia copia di lavoro con la versione più recente del progetto che è presente nel repository. E quindi prima di lavorare, prima di modificare, farò un ante. Quindi immaginiamo un ciclo molto semplice, arrivo al mattino, mi aggiorno la copia di lavoro dal repository, ci lavoro e a fine giornata, oppure anche più volte durante la giornata, faccio dei commit per salvare il lavoro e ricondividerlo con i colleghi. Eh, anche qua eh, devo eh, applicare eh, sulla coppia di lavoro le modifiche che sono state su, fatte sul repository e può darsi, può succedere che ci siano delle modifiche che in qualche modo si sovrappongono alle modifiche che ho fatto io ogni caso sfortunati vanno in conflitto con le modifiche che ho fatto io e quindi ci vorrà un'operazione di, di fusione, di condivisione di riconciliazione delle varie versioni che può fare solamente il programmatore chiaramente il tool eh, non un, può capire in automatico se ci sono modifiche diverse fatte da persone diverse che cosa deve succedere eh, questo discorso di persone diverse che lavorano su stesso progetto nel nostro corso non si applica tanto quindi sorvolo un pochino su queste complessità che sono in realtà le complessità reali, vere eh, della gestione dei progetti eh, perché di fatto nel nostro corso ciascuno lavorerà sui propri progetti eh, fino a qua eh, abbiamo fatto finta che sul computer di una persona ci fosse un repository unico che contenesse la storia di un progetto e una copia di lavoro che via via evolve e poi si va a risincronizzare col, eh, col repository che cosa succede quando vogliamo lavorare in più persone sullo stesso progetto allora ci sono eh, due metodi uno supportato da alcuni tipi di sistemi di controllo versioni di tipo più centralizzato ognuno sul suo computer ognuno, ciascuno degli sviluppatori sul suo computer ha una copia di lavoro e da qualche parte su un server c'è un'unica copia del repository intero. Quindi vuol dire che quando io voglio fare un update, il mio computer andrà a interrogare il repository e si prenderà l'aggiornamento dell'ultima versione. Ogni volta che, voglio, che faccio una modifica, questa modifica dovrà essere a sua volta salvata con un'operazione di commit sull'unico repository. E quindi gli altri utenti li informo, glielo dico, si faranno un update per andare a prendere dal repository le modifiche che ho fatto io. Questo è un modello molto semplice, però richiede un unico repository. Se questo sviluppatore qui sta lavorando senza una connessione internet, sta facendo un lavoro più complesso, oppure sta facendo degli esperimenti su una sua versione privata del lavoro, eh, non può farlo se non, sincronizza, se non è sempre collegato e si sincronizza su questo repository col passare a diciamo così, metodi di lavoro sempre più distribuiti eh, questo modello ha riscontrato diciamo, limitazioni e quindi si è andati verso un modello più complesso che è quello con cui eh, dove lavoriamo noi oggi che è un sistema di controllo delle di versioni distribuito eh, cosa succede qua? che succede? che i vari sviluppatori ovviamente hanno ciascuno una copia di lavoro coppia di lavoro, copia di lavoro e c'è sempre un repository centrale, assolutamente ma sul computer di ciascun sviluppatore c'è anche una copia del repository una, due, tre quindi ciascun sviluppatore ha una la copia di lavoro e una copia intera dell'intero repository quindi le operazioni di commit e update possono avvenire anche localmente io dalla mia copia di lavoro faccio commit dal repository faccio update e così via e quindi lavoro e posso andare avanti facendo anche più di un commit diciamo localmente sul mio computer quando questa serie di commit raggiunge un punto stabile che voglio condividere con i miei colleghi allora prenderò questa copia e cercherò di condividerla sul repository centrale e i miei colleghi dal repository centrale potranno aggiornare innanzitutto il loro repository locale e poi la copia di lavoro quindi abbiamo trasformato l'operazione in un passo dalla coppia di lavoro al repository, in un'operazione a due passi, dalla coppia di lavoro al repository locale e dal repository locale al repository remoto condiviso. Tra l'altro, questa architettura è molto flessibile, per cui io potrei anche avere dei casi in cui il repository condiviso non esiste, oppure in cui ne esistono più di uno per configurazioni di tipo particolare. Quindi l'operazione è un'architettura un molto molto libera, molto aperta e purtroppo eh, proprio perché è molto aperta da molte possibilità eh, è anche un pochino complessa da utilizzare soprattutto all'inizio. E, e quindi oltre all'update e al commit eh, abbiamo altre due operazioni fondamentali in un sistema di controllo di versioni eh, distribuito dove ho repository locali e repository remoti o almeno un repository remoto, Ho l'operazione che fa sì che dalle modifiche sul repository locale, che ovviamente saranno arrivate da coppie di lavoro le quali hanno fatto commit e quindi qui ci sono dei livelli in più che sono stati aggiunti su questo repository locale, devo aggiornare il repository remoto con le ultime modifiche che sono state fatte al repository locale. Quindi ricordiamo due passaggi, dalla coppia di lavoro faccio commit e arrivo al repository locale, quindi questo repository locale in quel momento non è più allineato con gli altri repository locali dei miei colleghi, perché ho fatto delle modifiche. E allora, eh, il passaggio dopo, è far sì che il, le modifiche effettuate sul mio repository locale vengano trasferite anche sul repository remoto. Questa operazione prende il nome di push, cioè vado a spingere, spingere modifiche locali anche sul remoto. Eh, ovviamente a patto che queste modifiche non vadano in conflitto con modifiche fatte da altri, ma questa è diciamo, la gestione dei conflitti di cui parlavamo prima, su cui soprassediamo. L'operazione inversa ovviamente esiste anch'essa, è l'operazione di pull, cioè tira, tira, tira verso di me eh, il contenuto aggiornato di un repository, quindi aggiorna il mio repository locale prendendo l'ultima versione del repository remoto di un altro repository in generale, ma normalmente è del repository remoto potrebbe anche essere un altro repository di un altro computer, di un altro sviluppatore senza passare dal remoto, ma non perdiamoci nei dettagli quindi anche qua, quando voglio lavorare, aggiornare il mio lavoro prenderò dal repository remoto, faccio pull e aggiorno il mio repository locale e poi faccio un update, un checkout si chiama, in git e aggiorno la mia copia di lavoro quando ho finito di fare le modifiche, faccio commit e quindi aggiorno il mio repository locale e poi dal repository locale farò un push per arrivare al repository remoto quindi queste sono le quattro operazioni di base ehm, che implementano tutti i sistemi di eh, controllo di versioni distribuito tra questi il più famoso e uno dei più utilizzati eh, al mondo attualmente è eh, Git Git è nato nel 2005 eh, per riuscire a gestire un particolare progetto su cui i sistemi di controllo di versione centralizzati di prima stavano facendo fatica a riuscire a gestire la quantità di sviluppatori che ci stava lavorando e soprattutto il fatto che questi sviluppatori fossero distribuiti praticamente su tutto il mondo e allora Linus Torvalds, che è il creatore di Linux, si è inventato Git eh, e ha detto che il progetto Linux comincerà a usare Git me lo sono inventato io sulla base delle esigenze di questo specifico progetto si è passato un, un po' di tempo la cosa eh, si è evoluta eh, se, questo è il sito ufficiale su cui sono rilasciate le nuove versioni di kit eh, e è fortemente orientato a supportare dei, dei team di sviluppatori molto distribuiti in questa epoca in cui siamo forzati al telelavoro è ancora più importante eh, e la possibilità di permettere ai sviluppatori di lavorare ciascuno oh, su sottoprogetti diversi su eh, sviluppi diversi, questo che è quello che ho chiamato qua sviluppo non lineare, cioè non necessariamente incrementare uno strato dopo l'altro, ma possono esserci dei, delle ramificazioni dello sviluppo su più eh, ipotesi parallele che poi a un certo punto dovranno riconciliarsi. Um, vabbè ma qui eh, non facciamo tanta storia semplicemente dal 2005 a oggi eh, Git è diventato lo standard di fatto per tutti gli sviluppatori e guarda, anche, oltre ai grandi nomi ci sono anche i piccoli nomi diventa di fatto lo strumento di base con cui tutti lavorano eh, nella versione, per, per gestire le, proprie, le versioni dei propri progetti eh, per installare Git eh, c'è questo sito eh, il sito ufficiale che è una pagina di download che fa il link alle varie piattaforme su cui si può scaricare tenete presente che git è uno strumento a linea di comando quindi bisogna dare i comandi nella finestra dei comandi del command prompt eh, della, del, della, del proprio sistema operativo nel terminale eh, può essere comodo magari cercare ce ne sono parecchie delle interfacce grafiche che possono aiutare e evitare di imparare a memoria la sintassi dei comandi git che non sempre è banalissima eh, oppure nel nostro corso in particolare eh, noi eh, siamo diciamo così, fortunati perché git è già integrato ovviamente dentro Eclipse con un plugin, non ci interessa neanche sapere come si chiama perché in realtà c'è già dentro quindi noi non daremo mai direttamente i comandi git dalla linea di comando ma useremo dei menu di Eclipse che a loro volta daranno questi comandi ovviamente noi dobbiamo capire cosa sta succedendo dietro senza necessariamente conoscere eh, la, eh, la, la sintassi dei singoli comandi eh, questa slide la, se la vogliamo rapidamente, ci sono i link che vi possono servire se voleste eh, invece eh, installare git all'esterno di Eclipse se lo voleste utilizzare in altri casi eh, ma eh, come vi dicevo nel nostro caso non è necessario e questo per quanto riguarda il git che sta sulla macchina del singolo sviluppatore e quindi mi permette di gestire la copia di lavoro e il repository locale e il repository remoto invece dove lo metto? il repository remoto lo dovrò mettere su qualche sito remoto che mi fa la gentilezza di ospitare il mio repository. E ce ne sono diversi di siti di questo genere, qui ce ne sono quelli più, più diciamo così, famosi, e noi utilizzeremo in particolare GitHub. GitHub, che è un servizio che nasce ovviamente per ospitare repository remoti, quindi siamo in 5 utenti, lavoriamo su un progetto, ciascuno ha sul proprio computer il repository locale, la copia di lavoro e il git installato ma poi per condividere il lavoro creiamo un account, un repository su github e ci salviamo il progetto e lo usiamo come repository remoto condiviso per tutti i nostri progetti questa è un'azienda github che ha creato questo servizio eh, lo offre gratuitamente per i progetti diciamo così, eh, open source o per i progetti pubblici quindi ciò che salvate su github diventa automaticamente eh, visibile a tutti eh, coloro che, che si collegano al sito eh, e ciò che pagate, se volete pagare, sono i progetti privati no? è un modello un pochino strano, se tu pubblichi qualcosa e lo lasci vedere a tutti non paghi nulla, se tu vuoi pubblicare qualcosa per te stesso solamente e non renderlo pubblico, devi pagare questo è il modo essenzialmente con cui loro intercettano le aziende chi, fa, chi sviluppa dei prodotti commercialmente ovviamente non vuole renderli pubblici non vuole renderli scaricabili dai loro concorrenti allora pagherà per avere l'accesso privato e quindi questo modello funziona tra l'altro questa azienda GitHub è stata acquistata acquisita l'anno scorso da Microsoft quindi diciamo così lunga vita GitHub perché sicuramente ha ah, di un supporto eh, industriale ed economico eh, di primo ordine um, in tutto questo eh, GitHub ha una forte attenzione per il mondo dell'education, per gli studenti eh, e quindi se voi create un account e eh, andate su questo sito potete trasformare il vostro account, registrarlo in un account studente e quindi avete i repositori privati gratuiti anziché a pagamento più una serie di altri eh, tool che potete scaricare non è l'unico, io non voglio fare pubblicità a GitHub semplicemente quello più utilizzato esiste Bitbucket, esiste GitLab eccetera eccetera Ma cioè, facciamo una scelta ehm, ok adesso questi sono gli strumenti vediamo un attimo come, eh, come utilizzarli come usarli, no? quindi in quanto è i comandi di base su cui non entriamo in dettaglio ma la domanda che ci facciamo adesso è va bene, ho capito i concetti base ma in pratica, in pratica come faccio? Allora, io voglio vedere insieme a voi due flussi di lavoro, due workflow. Un primo workflow quando voi dovete lavorare su un vostro progetto nuovo. Quindi create un progetto e lo volete condividere. Il secondo workflow invece, che vedremo tra un attimo, è quando devo lavorare su un progetto che qualcun altro ha creato e io ci devo contribuire. Allora, partiamo dal primo. Creare un nuovo progetto. È, è diciamo, definito in... Eh, quattro passaggi adesso sulle slide che trovate scaricabili eh, ci sono le varie videate eh, ma eh, anziché vedere insieme le videate e commentarle facciamolo in tempo reale quindi apriamo Eclipse prendiamo Eclipse e andiamo eh, un pochino e vediamo di applicare quindi siamo in un contesto in cui noi vogliamo creare un nuovo progetto e eh, condividerlo su Github per poterci lavorare. Una nota, se anche ci lavoro solo io, se anche ci lavorassi da solo, vale comunque la pena, vale comunque la pena di salvarlo su Github perché eh, mi mantiene la storia, mi permette volendo di lavorare da più computer diversi, sono sicuro di non perdere nulla quindi eh, la, la controlla di versioni non è solamente utile quando devo lavorare con, con altre persone, ma è anche fondamentale quando devo lavorare da solo. Una volta che cominciate ad abituarvi a lavorare in questo modo, state tranquilli che non vorrete tornare indietro a dire ma quell'ultima versione del file ce l'ho nella chiavetta che l'ho lasciata in borsa ma ieri pomeriggio sono andato in palestra quindi magari l'ho dimenticata là? Eh, oppure gente che dice ho perso tutto il lavoro della tesi perché mi hanno rubato la chiavetta mentre ero sull'autobus sull ecco queste cose qua nel 2020 non devono capitare quindi ricordatevi che se venite a dirmi o se parlate con in un informatico e dite ho perso tutto lui vi riderà in faccia no? perché non avete usato gli strumenti che ci sono per poter gestire eh, non solo le ultime versioni non solo le copie di backup ma anche la storia di tutto il lavoro ok, fine del pippone. Uh, e torniamo al nostro Eclipse allora crea un nuovo progetto facciamolo così come faremo i progetti nel nostro corso visto che noi lavoreremo con la libreria JavaFX e quindi uh, creeremo dei progetti grafici uh, e su Java11 c'è una certa complessità nella gestione dei progetti noi abbiamo semplificato il lavoro di creazione dei progetti allora la, la procedura che seguiremo sempre per creare progetti è questa eh, adesso zoomate poi il, il video su questa parte per poter vedere meglio purtroppo Eclipse non è molto friendly eh, con la dimensione dei caratteri allora, nuovo progetto, file new project e eh, new project ci permette di, di trovare Eclipse ci chiede di scegliere quale tipo di progetto usare allora voi siete abituati probabilmente a creare un nuovo progetto di tipo java project che vi crea un progetto java semplice nudo ma per poter usare le librerie che ci servono noi usiamo un tool che si chiama Maven eh, che permette di, eh, di fatto eh, scaricare automaticamente le librerie necessarie per un progetto e noi abbiamo definito uno scheletro di progetto che può andare bene per questo corso quindi quando creiamo un progetto in questo corso la, il tipo di progetto di partenza sul new project sarà sempre Maven project quindi file new project Maven, Maven project Maven Project mi chiede dove voglio salvare il progetto, vabbè, l'avrò definito all'interno di Workspace che ho definito quando ho aperto Eclipse, quindi ci sarà già, la prima videata non ci interessa. La seconda videata ci chiede se vogliamo selezionare un archetipo, cioè di fatto uno scheletro di progetto da cui partire, quindi Eclipse non creerà un progetto vuoto, ma creerà un progetto prendendo istruzioni da questi archetipi che sono stati salvati proprio all'interno di Maven Maven è un insieme distribuito di cataloghi vedete che ce ne sono ce ne più di uno eh, un insieme distribuito di cataloghi eh, disponibili online su cui gli sviluppatori possono pubblicare eh, queste librerie, progetti, archetipi eccetera eccetera non diventiamo pazzi su Maven eh, qui c'è una serie infinita di progetti possibili noi scegliamo quello che ci serve. Inseriamo TDP come criterio di filtro, TDP, che sta per tecniche di programmazione. E qui troviamo un archetipo che ha fatto Alberto Monge eh, per, appositamente per questo corso, che si chiama TDP JavaFX Archetype. Archetype scusate, ehm, sul perché di JavaFX lo vediamo alla prossima lezione, quando vedremo il funzionamento di JavaFX stesso. Per ora ci concentriamo solamente sul progetto. Quindi, vogliamo creare un nuovo progetto che usa questo archetipo fatto apposta per tecniche di programmazione vado avanti la videata successiva mi dice eh, com'è il progetto che voglio creare quindi io devo specificare qua il package di partenza e eh, in questo corso io userò sempre questo package di partenza it.polito.tdp it, it eh, che è di fatto tecniche di programmazione.politecnica.torino.italia e come group id come artifact id invece userò è eh, il nome del progetto è il nome vero e proprio del progetto quindi lo chiamo artifact id perché è la nomenclatura di, di Maven, eh, ma per noi è il nome del progetto eh, ovviamente il package sarà white.polito.tp è uguale al group id più il nome del progetto allora questo nome del progetto lo possiamo chiamare eh, mh, prova 1 tanto per eh, semplicità, tanto poi lo cancelleremo e quindi definisco un progetto che si chiama prova 1 e quindi verrà creato un package itpolitoctpprova 1. Se clicco su finish parte la creazione del progetto. La creazione del progetto eh, può richiedere un po' di tempo, tenete presente che la prima volta che lo fate richiederà parecchio tempo perché Eclipse dovrà scaricare tutte le librerie che sono indicate eh, all'interno del... Che, eh, che sono dei... dei, dei, dei Tutte le librerie che sono indicate all'interno del progetto e che quindi Maven eh, dovrà eh, scaricare. Eh, se guardate il progetto, aprite il progetto sulla sinistra, infatti vedete una, un gruppo di librerie che si chiama Maven Dependencies, cioè le dipendenze di Maven, all'interno del quale ci sono una serie di librerie che adesso non le conosciamo ancora tutte, ma le useremo via via durante il corso, che sono state scaricate e che ci potranno servire durante il corso quindi tutti i progetti avranno già tutte le librerie che ci servono essenzialmente. la prima volta ovviamente se le deve scaricare quindi sarà un po' più lento eh, poi all'interno qui c'è un package it.polito.tdp.prova1 che è quello che avevamo chiesto all'interno di questo c'è il codice Java del nostro programma eh, che sarà un codice di partenza da cui poi eh, la, inizieremo a lavorare allora qui ho creato un progetto nuovo fin qui non ho fatto nulla è è un po' lunga perché è la prima volta che lo facciamo ma poi eh, voglio condividerlo quindi sono a questo punto qua ho creato un progetto in Eclipse usando un archetipo adesso però questo è un progetto che non è ancora sotto version control è un progetto semplice ma non è agganciato a un repository allora la prima cosa che devo fare è creare il repository locale in Eclipse tutte le operazioni di version control sono sotto il menu team quindi sono andato sul progetto, tasto destro, mi dà il menu contestuale, team tutte le operazioni di version control le troviamo dentro questo menu team vedete che il menu team per ora è, vuoto, è praticamente vuoto ha solo due voci perché il progetto appunto non è sotto version control quindi la prima cosa che devo fare è condividere il progetto share project è la terminologia che usa Eclipse per dire eh, crea un repository. Quindi un progetto appena creato, nuovo, non è agganciato a un repository, col comando share project lo aggancio, creo repository. E lui mi dice, bene, dove lo vuoi creare questo repository? Configure, git repository. Eh, io eh, di solito lo, lo faccio creare nella stessa cartella in cui si trova il progetto. Quindi, c'è questa prima eh, casella, usa, crea repository nel, nel, nella cartella padre del progetto, seleziona il progetto e seleziona il bottone in basso, crea repository. Così me lo crea nello stesso workspace dove c'è il progetto stesso. Quindi lui alla fine creerà un progetto di tipo git all'interno di questa cartella, che è la cartella del progetto. Faccio finish ed è fatto è cambiato leggermente l'aspetto estetico del progetto perché a fianco di ogni icona sono comparsi due simboli, in alto dove c'è il progetto è comparso in basso a destra un simbolo di un bidone giallo, il bidone giallo è l'icona del repository e poi a fianco di eh, tutti i file è comparso un punto interrogativo il punto interrogativo ci dice guarda che questo file è nel progetto ma non è ancora nel repository, è ovvio perché noi abbiamo creato il repository ma questo repository è vuoto quindi la prima cosa che dovremo fare sarà quella di eh, abbiamo un repository vuoto e un working space che contiene dei file. Allora dovremo a un certo punto aggiungere questi file, questo working space all'interno del repository. Se andiamo a curiosare nel menu team vediamo che adesso invece è molto ricco. E quindi il primo comando che, che troviamo qua è proprio commit, cioè salvami nel repository eh, locale. Il, ehm, il, il contenuto del working space attuale eh, prima di farlo lo facciamo tra un attimo questo commit eh, torniamo su GitHub noi avevamo creato adesso abbiamo creato il repository locale in Eclipse ma questo repository locale lo vorremmo anche condividere, allineare con un repository remoto anche se lo usassimo solo noi su GitHub creiamo un repository parallelo gemello a quello locale che sarà sincronizzato quindi prima di fare i commit eh, quindi a, a sincronizzare il repository locale predisponiamo un repository remoto con cui fare il collegamento quindi crea un nuovo progetto su GitHub il terzo passaggio crea un nuovo progetto su GitHub significa che apro a questo punto invece il sito di GitHub che avrete creato un account eh, su Github con il vostro nome, io questo è il mio, dove ho tutta una serie di rep repository che ho già creato, mh, per, per vari motivi, eh, e questa è la vostra pagina Github mh, personale. Eh, all'interno di questa pagina creiamo un nuovo repository, quindi all'interno del vostro utente faccio nuovo, repository nuovo, e mi permette di creare un nuovo repository. Allora, chiamiamolo con lo stesso nome del, reposito, del, no, del progetto Eclipse. Quindi lo chiamo prova1. Chiamatelo come volete, ovviamente, ma conviene usare lo stesso nome del progetto, così non ci confondiamo. La descrizione è semplicemente repository di prova per illustrare il funzionamento di Git. E poi clicco su crea, lui vi dice Ah, metti anche un file readme dentro il progetto non fatelo, no? non, crea, non mettete nulla dentro questo repository perché il contenuto del repository glielo manderà poi Eclipse, non facciamo nulla, pubblico privato come volete però lasciamolo pubblico, crea repository, ecco questo, questa è la pagina che trovate quando il uh, repository è creato ma vuoto, dice guarda sì, c'è ma è vuoto, e quindi per riempirlo puoi fare varie cose: puoi creare col comando git, oppure fai push, eccetera, eccetera, oppure importarlo da un altro progetto. Non, nessuno di queste eh, ipotesi ci interessa perché noi lo riempiremo eh, arrivando da Eclipse. L'altra cosa importante è che c'è da notare è che ogni repository ha una urla, ha un indirizzo che voi trovate qua in A. E questo indirizzo è l'indirizzo del nostro repository all'interno di github vedete che è github.com slash fulvio corno che è il mio utente slash prova1 che è il nome del progetto git questo è fondamentale perché è quello che ci permette di creare il collegamento tra il progetto locale, il repository locale e il repository remoto. adesso abbiamo creato il progetto, è vuoto ma possiamo tornare su Eclipse e eh, salvare questo progetto all'interno e del repository locale e del repository remoto come si fa? team commit il comando di commit mi crea o mi popola una finestra qua in basso git staging staging vuol dire eh, diciamo, i passi intermedi no? che ci permettono di salvare i file cosa ci dice? tre finestrelle la prima, modifiche non ancora pianificate, sono le modifiche che sono state ai file del progetto ma per i quali non è ancora stato predisposto il commit. In questo caso c'è tutto il progetto. Noi possiamo prendere uno a uno questi file e portarli invece nella finestra o cliccandoci sopra o spostandoli nella finestra stage changes che sono le modifiche al working space che in realtà vogliamo salvare facendo un commit eh, vogliamo salvare perché magari alcune volte ci sono modifiche che diciamo, abbiamo fatto un file temporaneo stiamo ancora lavorando su una cosa allora vogliamo fare commit di un file ma non di un altro, allora lo potremo scegliere ma nella maggior parte dei casi eh, quello che ci interessa è salvare tutto e quindi c'è questo tastino verde più più, con questi due più che permette di copiare in blocco tutte le modifiche O, oh, modifica vuol dire fai nuovo, fai modificato o fai cancellato tutte le modifiche dal working space al allo staging, alla staging area all'area di staging che ci prepara per il commit. Non posso ancora fare commit perché devo ancora scrivere un commento quindi in questa finestra a destra serve per scrivere il commento al commit e quindi lo chiamerò eh, ad esempio primo commit del progetto vuoto, non c'è ancora nulla. A questo punto eh, c'è il bottone in basso a sinistra, sono due bottoni, uno si chiama commit e l'altro si chiama commit and push Commit fa solamente commit sul repository locale Commit and push fa un commit sul repository locale e subito dopo un push dal repository locale a quello remoto Nella maggior parte dei casi ci serve questo Se invece stiamo lavorando in treno e non siamo collegati a internet, possiamo fare commit in locale poi quando faremo push tutti i commit verranno aggiornati ma se vogliamo fare push subito e quindi condividere sul repository remoto possiamo far tutto in un'unica operazione ah, tra l'altro avete notato che sulla sinistra le icone con punto interrogativo legate ai singoli file si sono trasformate in più che dicono guarda che questo file lo stiamo per, lo stiamo per aggiungere al repository non c'è ancora ma stiamo per aggiungerlo. ok, clicco su commit and push il commit è già avvenuto quindi, nel momento in cui ho cliccato il commit, è un'operazione praticamente istantanea, aggiunge, lavora solamente sul computer locale. E, e come vedete, le icone sono nuovamente cambiate, e a fianco di ogni file, questa volta, compare il bidoncino giallo per dire questo file è sincronizzato col repository, finalmente è dentro il repository locale. Ho chiesto però anche di fare push. Il repository locale fa il push sul, sul cloud, sul remoto lui la prima volta che faccio push per un progetto per lui non sa ancora qual è il repository remoto verso cui fare push cioè noi l'abbiamo creato con git ma lui come fa a sapere che l'abbiamo creato e come si chiama ecco allora per questo la prima volta ci chiede qual è il repository git di destinazione, destinazione del push le volte successive questa finestra non compare più ovviamente perché all'interno del progetto viene salvato qual è la, eh, il repository remoto e quindi si fa la push in automatico su quel repository allora eh, la... Questa finestra è già stata parzialmente precompilata perché io sono stato previdente e quando ho selezionato il nome del repository ho fatto copia, ctrl c di questo indirizzo e quindi Eclipse si è accorto che nella clipboard c'era il nome del repository e ha già precompilato questi campi, ma se no basta andare qui e fare incolla eh, del nome del repository e lui precompila i campi che gli servono. La prima volta che lo usate dovrete, qua sotto, ovviamente, anche inserire le credenziali di GitHub in modo che Eclipse possa modificare i vostri progetti GitHub. Quando avete creato l'account GitHub avete definito uno user e una password, Eclipse ha bisogno di conoscerli per poter eh, salvare i progetti per conto vostro. Tutto questo solamente la prima volta. Eh, poi ci sono un, altro, un paio di passaggi essenzialmente più tecnici che dicono in quale branch andare a salvare eh, il progetto e poi soprattutto questa casellina è molto importante, dice guarda che da adesso in avanti il push e il pull lo farò verso questo progetto qua quindi non chiedere più mm. eh, l'ultima eh, finestra dice guarda che sto per fare questo mm questo nome master vuol dire semplicemente il branch principale noi lavoriamo praticamente solo in questo master branch e quindi non, non, per il momento non ci preoccupiamo di cosa sta succedendo clicchiamo su finish Eclipse pensa un attimo push to e dopo mi dice l'ho fatto l'operazione di push ha avuto successo chiudi se io torno è finito quindi questo progetto è stato salvato su git se io vado su git e aggiorno la pagina su GitHub, scusate, aggiorno la pagina, questa volta anziché quella pagina che mi dice guarda che il progetto è vuoto avrò una copia del mio progetto e guardate qua, primo, primo commit del progetto è esattamente il commento che ci ho scritto questa è la storia del mio progetto, vedete che ha un commit solo qua ho scritto un commit eh, che posso vedere la storia è un commit solo se invece vado a vedere il codice mi fa vedere qual è il contenuto dell'ultima versione e così via del progetto eh, se voglio andare avanti a questo punto io potrei modificare il progetto eh, magari qua aggiungo un commento tanto per fare una prova commento di prova e salvo il file quindi ci lavoro cosa succede che quando io modifico qualche cosa a sinistra compare una freccia vedete che è un segno di maggiore che dice guarda che qui c'è un aggiornamento e nella finestra di commit, in questo caso la finestra git staging è, mi è rimasta aperta mi fa vedere che questo cambio è ancora, eh, è stato cambiato qualcosa nel working space quindi io in qualunque momento posso fare lo staging di questa modifica quindi l'asterisco dice modifica di tipo cambiamento di file e il commit message aggiunto un commento, commento inutile e faccio nuovamente commit and push e lui farà la stessa cosa in questo caso lo fa molto rapidamente mi dà la conferma che ha aggiunto questo commit se io torno su github e faccio aggiorna quindi faccio un f5 lui mi dirà che ci sono questa, adesso ci sono due commit nel progetto e eh, all'interno della cartella main in particolare c'è il aggiunto un commento inutile qua dentro su questo file in particolare entrypoint.java e quindi qua vedete che c'è il commento di prova appunto molto inutile che ho, eh, che ho definito eh, e posso anche volendo vedere eh, ovviamente dicevamo le modifiche e quindi GitHub ci fa anche vedere in verde ciò che ho aggiunto in rosso ciò cioè che ho cancellato e così via quindi posso anche capire cosa è stato fatto in quello specifico commit quindi lavorando eh, su un progetto nuovo essenzialmente eh, le operazioni che da fare sono queste eh, eh, all'interno su GitHub posso vedere tutta la storia dei commit ma la posso anche vedere localmente perché se io prendo il progetto scelgo team e scelgo show in history mi fa vedere la storia del progetto quindi l'history mi fa vedere la storia del progetto nel repository locale quindi primo commit aggiunto commenti inutili ci sono tutti i vari commit il nome master indica i file nel branch principale del mio progetto locale origin. Punto, a origin master invece indica che il repository remoto è aggiornato a quel punto. Origin è il nome che git dà al repository remoto, al, al primo dei repository remoto. In questo caso il, questo, pre, questo uh, working space è, è, è aggiornato sia sull'ultima versione del master sia sull'ultima versione del master remoto. E questo è il primo flusso di lavoro. Uh, però tante volte invece non dovremmo lavorare su un progetto che ha già costruito qualcun altro eh, questo succederà spesso ad esempio nei laboratori cioè arriviamo in laboratorio e noi abbiamo un progetto che i docenti già ci mettono a disposizione noi, noi docenti prepariamo un progetto e gli diciamo ok parti da questo progetto e lavora vai avanti questo progetto ovviamente come ve lo diamo? ve lo pubblichiamo su un repository eh, su github quindi voi dovete prendere un progetto mio e farvi una copia vostra per poterci lavorare per poter far sì che poi voi possiate lavorare all'interno di Eclipse in quel progetto. Ok, Come funziona? Eh, andiamo a vedere su Github, eh, io eh, abbiamo creato per lavorare nel progetto una eh, Github che chiama Organization che si chiama TDP 2020, tecnica di programmazione anno 2020. Eh, questo questo sito, cioè questa organization, quindi github.com tdp 2020, ehm, no, vedete qua l'indirizzo, è l'organizzazione nella quale ci saranno tutti i progetti che ci servono. Su, voi potete leggere, quindi vedere i contenuti di questa, eh, di questa organization, di tutti i repository presenti, non li potete però modificare, li possiamo modificare solamente noi. Qua eh, a un certo punto per il primo laboratorio troverete un progetto che si chiama laboratorio 1 E vorrete lavorarci Non potete lavorarci perché ovviamente non avete i permessi di modificarlo Allora che operazione viene fatta? Viene fatta un'operazione che si chiama fork, Adesso lo facciamo insieme eh, Io ho creato un progetto di esempio che ho chiamato appunto, esempio git per poterci esercitare Quindi potete provarlo poi anche voi Questo progetto è dentro... Tecniche di programmazione 2020, ok? È l'organizzazione condivisa. C'è questo esempio che contiene un progetto vuoto, di fatto è un progetto nuovo che ho appena creato, che è di proprietà di TDP 2020, voi non lo potete modificare. Per poter modificare, dovete eseguire un'operazione di fork. Vedete, qua in alto a destra c'è un bottoncino fork. Fork, che cosa fa? Fa una copia di un progetto di cui avete i diritti di lettura. Quindi questo progetto qua, esempio git, sta dentro tdp2020, voi lo potete vedere ma non modificare. Però visto che lo potete vedere, ne potete fare una copia, un fork, all'interno del vostro repository personale. Nel momento in cui è nel vostro repository personale, potete fare ciò che volete e quindi poi anche modificarlo. Allora, qui c'è un repository remoto di proprietà di tdp2020? Ok, facciamolo diventare un repository remoto di proprietà mia, di ciascuno di voi. Come? con questa operazione fork clicco semplicemente sul, bottine, sul bo bottone fork e lui mi dice dove vuoi forcare esempio git? cioè dove vuoi fare la copia? beh io qui ho tante eh, organizzazioni voi ne avete probabilmente una sola che è il vostro nome quindi cliccate sul vostro nome e aspettate un attimo lui ciò che sta facendo, sta facendo la copia il fork di esempio git dati di P2020 e l'ha messa dentro Fulvio Corno, esempio Git. oppure voi stessi, slash, esempio git quindi sarà nel vostro repository personale una copia identica del progetto che avete scaricato avete visto su TDP 2020 adesso questo è vostro quindi vedete che anche l'indirizzo è Fulvio Corno, slash, esempio git e non è più TDP 2020, slash, esempio git quindi ci potete lavorare questo è il vostro repository remoto quindi da un repository remoto su cui non potevamo agire, potevamo solamente vederlo, ho creato una copia, un altro repository remoto su cui adesso voglio agire. Vabbè, però adesso è là, è lassù nel remoto. Per poterci lavorare dovrò scaricare un locale, quindi creare un repository locale corrispondente e poi un working space all'interno del quale vedere il progetto. Ok, vediamo questi passi. Quindi ho creato un repository remoto a cui io avessi accesso facendo un fork di un repository che c'era già ma a cui non avevo accesso. Questo è il primo passo. Il secondo passo a questo punto, una volta che ho un repository remoto con i diritti di accesso miei e che contiene il progetto che mi interessa, lo clono in Eclipse. Un clone è il nome che si dà al primo pull. La prima volta che faccio pull, cioè ottengo un repository locale da uno remoto, prendo il nome di clone qui c'è una terminologia un po' strana ma ci si arricchia rapidamente quindi torniamo in Eclipse dimentichiamo un attimo questo progetto che avevamo fatto prima quindi lo chiudo solo per eh, non, non avere distrazioni eh, e creo un nuovo progetto allora per creare un nuovo progetto clonandolo da git non uso il menu nuovo ma uso il menu importa quindi uso il comando importa file, import oppure da qua, tasto destro, import di un progetto. Importo perché il progetto esiste già, non lo devo creare, lo devo semplicemente importare dentro Eclipse. Dentro import c'è la voce git, dentro git c'è il comando importa un progetto da git. Ovviamente, per importare un progetto da git, devo conoscere l'indirizzo a cui questo progetto vive su git. Ma questo indirizzo ce l'ho qui, torno su GitHub e mi fa vedere clone or download, se clicco qua sopra mi fa vedere l'indirizzo a cui il progetto. Attenzione, è il mio, non è quello di TTP 2020. Se clonate TDP 2020 eh, vi fa fare il clone, ma poi dopo non potete più fare push e quindi di fatto le modifiche che fate non riuscite più a salvarle. Invece se lo fate sul progetto risultato del fork è un progetto vostro, lo potete modificare quindi copia CTRL-C questa, questa voce, torno su Eclipse, clicco progetto da git, vado avanti eh, ti do l'indirizzo clone your array, vuol dire indirizzo da cui clonare vado avanti e lui già mi precompila, eh, perché avevo fatto copia, eh, l'indirizzo del repository vedete che è il mio sulla mia area, che si chiama sempre esempio git eh, qui sono sempre le solite credenziali di accesso a GitHub e posso andare avanti. Lui mi chiede quale branch voglio, voglio clonare tutti, o in questo caso questo che è l'unico, dove lo voglio salvare. Adesso lui lo salva in una cartella, io per comodità il workspace di Eclipse lo metto su un altro disco e da un'altra parte, quindi posso scegliere qual è il workspace all'interno del quale salvare il progetto. e poi a questo punto Eclipse scarica il progetto e lo, e lo importa. Quindi c'è un altro paio di passaggi. Finish. Fino a quando alla fine il progetto è stato scaricato. Ci mette un attimo, deve scaricarlo, riconoscerlo, scaricare le librerie, anche le librerie Maven, eccetera, eccetera. A questo punto io sto lavorando dentro questo progetto che si chiama... Esempio Git, Vabbè, è una copia di quello di prima, quindi è uguale, ma eh, è un progetto diverso. A questo punto il progetto è mio, ho fatto clone, posso lavorare sul progetto e a questo punto posso fare commit and push esattamente come facevo prima, in un progetto nuovo. Quindi se io qua adesso aggiungo un altro commento, eh, altro commento ancora più inutile posso salvare e farò la stessa cosa. Eh, cioè ho una modifica, faccio lo staging della modifica, scrivo il commit, eh, commit di prova e schiaccio commit and push. In questo caso non mi chiederà più nulla perché visto che il progetto è stato creato in un'operazione di clone, lui sa benissimo qual è il progetto di repository remoto da cui proviene. Quindi facendo commit and push eh, automaticamente gli fa mi dice che, farà, che ha fatto il push su questo repository e se non ci credo vado a verificare aggiornando questa pagina e mi fa vedere che ci sono effettivamente eh, due commit eh, e quello commit di prova è andato a finire dentro eh, questo file main in cui ho aggiunto il commento. se vogliamo eh, controllare su tdp2020 invece non c'è questo commit, c'è un commit solo che era quello di partenza quindi effettivamente ho fatto commit solamente nella mia copia del progetto cioè da quando ho fatto il fork in avanti il progetto è mio a tutti gli effetti quindi quando faccio un clone che come dicevamo in Eclipse, il clone eh, corrisponde a un'operazione di importa progetto da git eh, allora questo progetto diventa automaticamente collegato con la mia copia personale del repository. quindi queste sono le cose principali che dobbiamo sapere per poter lavorare eh, eh, all'interno del corso eh, con, con, con git e github no? Diciamo sono due flussi di lavoro il primo è creo un nuovo progetto e me lo salvo su github e qui ci lavoro lo aggancio a github eh, succede quando dobbiamo creare un progetto da zero partendo, appunto, non partendo da un progetto esistente se invece devo partire da un progetto esistente lo creo attraverso un fork più clone, fork più import. Una volta che l'ho creato sia col flusso 1 sia col flusso 2, da lì in avanti funziona sempre nello stesso modo, commit and push. Oh, tra l'altro ovviamente se voi avete più di un computer, voi potete creare il progetto su un computer, fare push e poi sul secondo computer potete fare un clone, un clone e lavorarci, lavorare sullo stesso progetto su due computer diversi. Ovviamente in questo caso il progetto è 1, non è necessario fare fork perché è lo stesso progetto, è già vostro e quindi non, non avete bisogno di farvi una coppia eh, a cui abbiate accesso. Queste sono le cose di base su cui lavoreremo eh, in laboratorio, sarà il, questo soprattutto sarà il workflow principale del laboratorio. Eh, poi ci sono delle cose più avanzate, che se qualcuno di voi è curioso, il fatto che eh, Git è in grado di gestire anche più flussi diversi, più branch diversi, si lo richiama, più rami di sviluppo diversi. Eh, immaginate che siete in tre persone a lavorare su un progetto, uno lavora magari sulla grafica della videata, l'altro lavora sull'algoritmo, l'altro lavora sul database, eh, lavorano con, con rimi diversi, allora si prende un progetto, se ne fanno tre ramificazioni, tre branch, front-end eh, database e algoritmo, e chi lavora sul front-end lavorerà solamente all'interno di questo branch e i commit fatti su un branch non si mescolano con i commit fatti sull'altro branch, quindi ciascuno può andare avanti sulla propria parte. Poi a un certo punto questi branch si faranno convergere con un'operazione di fusione, di merge, eh, come si dice, in cui vengono fusi i contributi che provengono da diversi branch. Ovviamente è uno strumento che è fondamentale nei gruppi di lavoro, ma all'interno di questo corso non perdiamo tempo eh, ad approfondirlo, i comandi di base saranno appunto quelli di branch, crea un branch nuovo oppure checkout, si sposta in un branch esistente eh, e poi ci sono le operazioni, il pool dovrà, dovrà ovviamente mettere insieme eh, vari branch eh, una cosa che noi faremo, non avete bisogno, voi non avete bisogno di farla, ma noi la faremo eh, per gli esercizi che pubblichiamo è il cosiddetto definire un tag, cioè un'etichetta in diversi punti cioè degli, negli esercizi semplicemente una notazione, non nulla di speciale, una notazione di una certa versione. Noi dei progetti tendiamo a rilasciare due versioni, una che chiamiamo progetto base che è il testo dell'esercizio con lo scheletro di progetto e poi la soluzione. Allora la soluzione la mettiamo in un branch diverso etichettata come soluzione mentre l'altra è etichettata come progetto base. Quindi quando voi troverete GitHub, ma questo poi lo vediamo insieme quando facciamo gli esercizi. Quindi questa è solamente la, la superficie, abbiamo appena scarpito la superficie di Git, ci sono eh, migliaia di pagine, essenzialmente, di documentazione che ci possono servire, eh, se qualcuno di voi vuole approfondire, ma soprattutto quello che interessa sono i vari workflow che si possono costruire, mettendo insieme, combinando insieme i comandi di Git e le funzionalità di GitHub. Eh, in particolare c'è, ad esempio, questo sito try GitHub che ci permette di, eh, con un tutorial passo passo, di apprendere un pochino un pochino più in dettaglio le cose che oggi vi ho raccontato rapidamente e anche qualche informazione sulla creazione e gestione dei branch. Ok, eh, questa diciamo presentazione, questo argomento su Git GitHub è concluso, eh, ci servirà, eh, come dicevo, operativamente eh, sia per svolgere i laboratori, sia per ehm, poter condividere gli esercizi che faremo insieme in aula durante, in aula, scusate, non in aula, durante le video lezioni, quindi condividere gli esercizi su Git e voi col workflow di fork più clone li potete usare e verificare, confrontare con i vostri. Voi stessi quando farete esercizi siete fortemente invogliati a, eh, a salvarveli sulla vostra GitHub eh, in modo da poter avere tutto ben ordinato eh, e tra l'altro. Anche all'esame potrete accedere alla vostra pagina GitHub e quindi vedere i vari esercizi, i vari programmi che avete fatto via via durante l'anno perché sono tutti nel, nel vostro repository o perché li avete creati da zero o perché li avete forcati e poi ci avete lavorato sopra rispetto ai progetti di base. Eh, per oggi è, è tutto e eh, grazie per l'attenzione.